Bene, oggi ci occupiamo delle coordinate cartesiane, il sistema di coordinate cartesiane, è un, un sistema che sicuramente avete fatto nelle scuole medie. AutoCAD per individuare le coordinate nello spazio utilizza questo sistema di coordinate cartesiane. In, real in realtà ci sono due sistemi, uno globale e uno chiamato utente. Noi ci occuperemo in, mh, nella fase iniziale solo del sistema di coordinate globali pur sapendo che esiste un altro sistema. Sistema. Come facciamo ad identificare questo, questo punto? Bene, dobbiamo guardare su in basso, sulla sinistra, quando identifichiamo eh, questo simbolo. Anche, eh, qui vediamo gli assi Y, Y e X proprio perché l'asse Z non è raffigurato, o meglio esiste ma è nascosto. Il sistema UCS, ripeto, per il momento non ci interessa, però lo identifichiamo con questo simbolo senza il quadrato. Qui vi lascio un approfondimento sul, sul sistema. Notate due sistemi differenti dove manca il quadrato in particolare se nel quadrato noi troviamo questa x vuol dire che siamo esattamente all'origine degli assi ed è da, questo, da questa origine degli assi che noi eh, incominciamo a disegnare con eh, due tipi di sistemi uno detto coordinate cartesiane assolute cioè facciamo sempre riferimento al nostro punto 0,0 se noi eh, puntiamo il mouse sul primo angolo di questo rettangolo e guardiamo eh, cosa succede dove eh, abbiamo indicato questa freccia blu vedremo che appaiono le stesse coordinate scritte a video vuol dire appunto che siamo in un sistema di coordinate cartesiane assolute la x e la y sono separate dalla virgola attenzione alle virgole eh, è la virgola che separa le coordinate se noi dobbiamo scrivere un numero, per esempio 22,55, eh, eh, lo scriveremo 22.55 e non 22,55. Poi abbiamo un altro sistema, che è il sistema di coordinate assolute relative. Un, è quello un po' più usato. È preceduto dal simbolo et o chiocciola, come volete chiamarlo. Il punto P1 è in coordinate assolute, infatti, vediamo che manca la, il simbolo della chiocciola o et davanti ai numeri. Mentre il, il punto P2 dista 110 unità dal punto P1, e così via. Il punto P3 in verticale eh, dista 120 unità, mentre il punto P4 è in negativo, quindi meno 110 vuol dire che il punto eh, a cui io faccio riferimento diventa a sua volta una coordinata assoluta mm. vediamo un po' di eh, approfondire questo discorso quindi qui abbiamo un uh, sistema di coordinate cartesiane assolute abbiamo una griglia di riferimento e quindi tutti i punti sono eh, riferiti al punto zero qui abbiamo il quadrante positivo mentre in questo caso lo stesso rettangolo è disegnato con le coordinate ehm, cartesiane relative vediamo il simbolo che precede eh, questo, queste coordinate relative bene, per ora è tutto ci sentiamo alla prossima lezione. Porco cane, anche la, anche la sveglia adesso. Dove, L'orologio doveva suonare. Vabbè, rifacciamo questo pezzo, dai.